A Gerardo Paterna per Tv Oggi altra intervista. In studio abbiamo finalmente una giornalista importante che scrive di immobiliare da tanti anni. Ringraziamo per la partecipazione Teresa Campo, caposervizio di Milano Finanza. Ciao Teresa. Grazie, buona giornata. Grazie mille per la tua partecipazione. Allora a Teresa anche oggi come capita uh, di consueto con gli altri ospiti poniamo le consuete uh, tre domande, ovviamente con lei parleremo di mercato immobiliare se, questa, uh, se si tratta di una ripresa o di una ripresina, quindi abbiamo sicuramente uh, positività da alcuni osservatori, positività da alcuni operatori, qualche numero che uh, in rialzo, quindi che ci, che ci conforta, uh, quindi la domanda è possiamo dire che stiamo per vedere una ripresa del mercato immobiliare? Allora, abbiamo già visto un po' di ripresa del mercato immobiliare, perché eh, dopo i minimi eh, di un paio d'anni fa, siamo veramente nel rispetto ai massimi, il mercato si è dimezzato da 850.000 a eh, 40.0 compravenditi, 820. Insomma. Sì. Eh, siamo già man mano abbiamo ripreso la via del, dell'incremento e quest'anno ci stiamo proiettando verso quota 500.000. ecco la cosa positiva è che quest'anno prosegue questo aumento che si è visto l'anno scorso e anche il primo, parliamo sempre di compravendite, ma con più vigore enfasi. con più enfasi eh, gli ultimi dati dell'agenzia del territorio parlavano del secondo trimestre con più 20% di media delle 100. transazioni delle grandi città eh, quindi con rimbalzi significativi non solo a Milano che è la piazza più vivace ma anche in altre diciamo, di peso eh, un po' inferiore. Sì. Anche e nel, questo, Nelle province, diciamo, nelle province, comincia... Sempre ah, come sì. capoluoghi certo, di regione, certo. ma comunque, insomma, percentuali del 20 o anche di più si sono visti a Torino, si sono visti a Bologna eh, e anche in città del sud. E questo è un bel segnale, anche nella provincia delle medesime città quello che può rimanere indietro sono i paesi un po il turistico un po'... e le zone periferiche quindi però questo rimbalzo già lo stiamo vedendo i prezzi seguiranno se va avanti così col tempo c'è sempre uno sfasamento tra l'andamento dei prezzi e l'andamento delle compravendite eh, però la discesa si sta ehm, esaurendo alla discesa di solito segue una fase di stabilizzazione e poi ci può essere spazio per, per un rialzo anche dei prezzi che cominceranno nelle zone il rialzo comincerà nelle zone più gettonate e già si vede qualcosina a Milano e poi mano a mano eh, anche nel resto quindi un messaggio positivo? un messaggio positivo altri. però non dobbiamo dimenticare mi pare che lei ha accennato prima le incognite della politica, dell'economia. Certo, certo, della... che risultano essere forse eh, argomenti da pessimisti. Quando si parla di, di, di ripresa uno comincia a opporre argomenti proprio come l'incertezza politica, come la capacità di spesa no, del, del singolo e anche l'occupazione, che sono comunque temi, eh, temi attuali. Eh, possiamo fare a meno di considerare questi aspetti quando parliamo di ripresa del mercato immobiliare? Purtroppo no, perché viviamo in una società, in un'economia sempre più globalizzata. Allora stamattina, eh, stamattina nei giorni scorsi, eh, c'era un dato negativo che preoccupava le borse ed era il rallentamento dell'export cinese. Allora, dice, scusa, anzi meglio che vendiamo di più noi, no? no. Esatto. Perché il rallentamento dell'export cinese vuol dire che l'economia cinese va più lenta e quindi che presumibilmente importeranno di meno anche certo. da noi importa di meno vuol dire che la fabbrica X venderà di meno e che magari avremo un disoccupato in più o, o comunque se non un disoccupato uno che guadagna meno certo. o, o un minore aumento e, e questo magari era un compratore di case se questo lo moltiplichiamo quindi eh, ormai col mondo glo globalizzato chiunque abbia la tosse eh, può incidere cioè, sul, sul, sul, sul mercato. Eh, la ripresa, il governo sta, mh, mh, ha parlato della manovra, ha, ha ipotizzato eh, per l'anno prossimo una crescita dell'1%, a cui non tutti sembrano credere, eh, e non tutti sembrano credere stiamo parlando dell'1%, sì. E non vuol dire che l'economia sta correndo, no, no, anche un no, 1% sai, per, cento, sì, per sì. di più incerto, il mercato immobiliare non può prescindere da questo, vero, vero. perché la crescita dell'economia vuol dire crescita delle retribuzioni, eh, aumento dell'occupazione, eh, serenità delle famiglie, nel, nel, adesso prospettive. Molto... prospettive. Molti, eh, beh, quelli che non hanno lavoro ovviamente non, eh, non, non, non c'è storia, ma molti sono preoccupati che un domani i figli non trovino lavoro, quindi magari sono più propensi a mettere da parte che non a spendere. A, a rimanere ehm... liquidi, certo, esatto, è, vero, esatto. è vero, perché non si sa come va. Questi e, mo e molti altri fattori possono, comunque l'economia... Pesare eh... sulla ripresa del mercato immobiliare. Esatto. In più scusami un'ultima certo, cosa, prego, prego. Eh, i prezzi eh, diventano un po' un gatto che si morte la coda, ma paradossalmente quando il prezzo sale invita a comprare, perché io so che se non compro oggi fra sei mesi quella stessa casa o quello certo, stesso bene rischio, rischio di comprarlo a un prezzo più alto, viceversa il prezzo che continua a scendere anche se si sta stabilizzando me la fa per così dire prendere comoda. È vero. So che se anche non decido oggi... Domani è sempre lì, certo, è, sempre è, vero, lì. è vero. Allora, parlando invece dell'accesso al credito, eh, vedi un effettivo cambio di rotta delle banche verso il finanziamento del, del mattone? E poi una curiosità, si è parlato per lungo tempo di questo leasing immobiliare per l'acquisto della prima casa. Io però non ho avuto feedback, voglio dire, dal mio relazionale, magari tu, <ride> magari tu sì. Allora, le banche hanno ripreso a erogare, eh, meno di quello che sembra, perché eh, la crescita del, del, dell'erogato è ancora costituita in buona parte dalle surrogate. Comunque diciamo che la fetta, una, la surroga rappresenta... Ah, quindi la sostituzione del vecchio mutuo. Esatto, okay. rappresenta ancora una fetta importante e del resto ehm, questo era... Inevitabile, insomma, anzi consigliabile perché i tassi sono scesi talmente tanto che probabilmente eh, c'è chi eh, ne, ne, nel frattempo è riuscito a, fare, a farne tre di surroghe perché abbiamo. Uh, siamo partiti da eh, tassi e spread elevati. Sì. Quindi hanno cominciato con la prima surroga su spread più bassi, e quindi anche tassi più bassi, eh, poi sono scesi ancora e okay. poi addirittura c'è stata una riduzione fortissima del tasso fisso. Mm, ormai si trovano eh, tassi fissi a 10-20 anni al 2%. Sì, è, vero, ecco, è vero. Sì, a livelli sì. incredibili. Quindi anche chi aveva un buon mutuo ha detto, ma scusa, eh, mi assicuro un tasso appena appena più alto, ma che a quel punto ce l'ho no, per stabile, il resto della certo. mia vita, della mia vita, della vita, del, del <ride> buon mutuo Quindi eh, eh, è, è stata un'attività molto intensa questa, e, e lo è tuttora. Certo. Cioè, tuttora, sta un po' rallentando, perché ormai tutti quelli che sì, potevano sì. surrogare, insomma, buona parte l'ha fatto, però... Adesso bisogna ricominciare a finanziare, voglio dire, esatto. operazioni ex nuove. Hanno cominciato a finanziare, ma certamente rispetto al periodo pre-crisi ci sono più paletti nella, nella valutazione del merito di credito, perché eh, le banche, e tutti forse abbiamo capito chiaramente, che è vero che la banca accende l'ipoteca sull'immobile, ma che l'immobile non è sufficiente a ripagare il credito, perché... Che è quello che è successo certo, con, è vero, con la crisi vero, dei non Alle banche loans, interessano eh, i soldi che puoi restituire, non interessa, poi voglio dire... Esatto, e poi certo. se si trovano a vendere tutto quello che hanno tutto in una volta, eh, l'eccesso di vendita a sua volta fa scendere certo, il prezzo del, di ciascun immobile. Per cui eh, si riprende, ma eh, con, con, con più cautela, tenendo conto che e torniamo a quello che dicevamo prima dell'economia, è eh, un'economia che non corre fa sì che anche il singolo individuo eh, possa, avere, possa avere un lavoro precario, mm. possa, o, oppure stipendi più bassi e, e, e questo certamente eh, costituisce un vincolo. Okay. Invece sull'easing immobiliare, eh, cosa mi racconti? curioso. Era nato, eh, me ne ero interessata quando, quando era uscito, era nato per eh, dare questa opportunità in più ai giovani, di avere anche un tasso più basso inizialmente. Eh, a me hanno detto che era stato fortemente voluto dalle società che facevano leasing, eh, eh, espressamente leasing, perché molte delle società che fanno leasing eh, sono di emanazione bancaria. Certo. Eh, e quindi la banca fa già i mutui, non, eh, ma eh, in realtà eh, a me risulta che per il momento solo Unicredit faccia una proposta. In più eh, c'è una fiscalità molto agevolata eh, perché si possono detrarre sia eh, gli interessi ma che par anche parte della quota capitale che si paga anno per anno a livello fiscale con un tetto. Eh, ma non risolve alcuni problemi che sono quello dell'anticipo, perché così come la banca non finanzia il 100%, 100% cento, e quindi certo. costringe il mutuatario a mettere sul tavolo il 20%, lo stesso avviene più o meno con il leasing. Mm. C'è una rata iniziale, maxi rata iniziale che va versata e che quindi eh, vuol dire che, eh, che questo anticipo devi mantenere. E poi c'è anche una maxi rata finale. Sì. per cui hai molte agevolazioni ma allo stesso tempo non la risoluzione di tutti i problemi che potevano essere connaturati al mutuo Insomma, non so se è per questo o, se, o per altre ragioni il fatto sta che per ora c'è uh, una, una Sola, un solo istituto che lo propone e non mi pare che stiano facendo sì. dei numeri pazzeschi. Sì, anch'io avevo letto alcune informazioni e, um, analizzando un po' la cosa, detto, ne faranno pochissimi perché andrà soltanto verso una certa oltretutto tipologia di clientela. Anche perché eh, il leasing immobiliare di fatto trasferisce la proprietà immediata in capo alla banca che già si trova a garantire un sacco, esatto. un sacco di immobili, voglio dire, di cui non sa poi di fatto cosa, cosa farne ancora, se poi l'easing immobiliare riguarda magari un edificio vetusto, magari una casa anni 60, eccetera, eccetera, la cosa si complica, infatti avendo visto un po' la situazione tra me e me, mi racconta, ne faranno pochissimi di questi. Perché... Sì, poi il vantaggio maggiore è solo per gli under 35, Esatto, eh? oltretutto, è già certo, una fetta, sì. un di cui, del, del, del potenziale di mercato, sì. quindi insomma... Sì, mm. Io sono tagliato fuori, niente di <ride> No, <via>. io no. <ride> va bene, va bene. Teresa, allora, eh, tempo esaurito, è stato bello averti in studio, speriamo Grazie di rivederci presto con nuovi aggiornamenti, e so che te sei infaticabile, quindi ti ospiteremo più che volentieri presto. Grazie a voi. Quindi da Gerardo Paterna e Teresa Campo di Milano Finanza, un saluto e ci vediamo in occasione della prossima intervista solo qui a RETV. A presto. Arrivederci.